ma sono arrivato qua che sono già ormai le 9 no, le 10 un cazzo quindi rifacciamo tutto già da capo e buongiorno mondo oggi niente bicicletta sono a piedi sono arrivato al lago di Candia per fare una passeggiata il periplo del lago mi sono svegliato alle 7 perché pensavo di arrivare alle 9 ma per un cazzo sono qui e sono le 10 e mezza passate sono appena partito dal parcheggio mi godrò la giornata perché è lunedì e non c'è nessun turista quindi sono venuto apposta per quello a dopo ragazzi ragazzi eccovi la cartina del lago di candia noi abbiamo lasciato la macchina a questo parcheggio qui abbiamo cominciato a camminare lungo questa strada qui siamo arrivati in questo punto da dove si comincia a scendere lungo il periplo del lago che sarà tutto questo il nostro percorso per tornare alla macchina qui decideremo se fare il percorso della palude che è questo qui rosso ma non sappiamo ancora perciò gambe in spalla e pop pop si cammina Eh ragazzi, noi in teoria siamo venuti qua perché volevamo prendere un po' di fresco ma come potete vedere la strada per il primo pezzo che stiamo facendo è completamente al sole, speriamo di trovare un boschetto Eh Memole, speriamo di trovare un boschetto tra poco Speriamo C Eravamo illusi con quel piccolo pezzo nella palude con un po' d'ombra fresco ma un sacco di zanzare, ma guardate siamo di nuovo nel deserto dei tartari, grano da tutte le parti e sole assurdo, sto sudando come un maiale quindi andiamo a cercare un po' di fresco, più avanti c'è un po' di boscaglia, quindi andiamo verso di là ciao ragazzi vorrei farvi notare che finalmente siamo arrivati al primo punto panoramico questo qua dove si si mette sopra per avere un punto di visione molto più bello sul lago Muriel tu che sei il tuttologo dei versi degli animali Dimmi un po' se questo è il verso del cuculo che cucula Se si sente Bella è la camminata del periplo del lago di Candia In mezzo alla natura, al bosco Ma poi sei gli ultimi due chilometri Bisogna farli sulla provinciale la sicurezza viene un po' a mancare eh? ragazzi speravamo di berci una birretta in riva al lago ma il bar è chiuso quindi abbiamo fatto come avete visto la sosta sandwich qui nel parchetto e proseguiamo mancano ancora un paio di chilometri a tornare alla macchina e speriamo che l'altro bar sia aperto e ci beviamo una birra in riva al lago prima di tornare finalmente l'abbiamo trovato un posto dove bere una birretta fresca Ed è anche finalmente il riva al lago. Ragazzi eccoci finalmente sulla Berta, siamo appena tornati, abbiamo fatto 8,8 km quindi un percorso abbastanza breve non piacevole come ci aspettavamo e l'unico pa punto panoramico di tutto il lago effettivamente era quello che vi ho fatto vedere con i due bancali stavo scherzando ma alla fine era proprio l'unico punto panoramico dove si intravedeva un po' il lago perché poi si è sempre un po' all'interno e soprattutto gli ultimi due, quasi tre chilometri bisogna camminarli sulla provinciale senza neanche un minimo di bordo di strada ed è molto pericoloso perché passano camion e macchine e ti fanno dei peli assurdi quindi poco piacevole era poco piacevole Memole? era una merda l'ultimo pezzo. non ci siamo piacettati. non ci siamo piaccetti e niente quindi torniamo a casa un po' delusi, un po' rilassati comunque perché la passeggiata ce la siamo fatta lo stesso e se siete arrivati fin qua a vedere il video commentate col titolo di questa canzone. E guanaccio, guanaccio, guanaccioce! Ciao a tutti ragazzi!